Benvenuti in questo nuovo video. delle Bedor su AI Esatto, Esatto, esatto. Sono con su oh, Siamo ciao. con Astral su iPixel. Siamo con Atral. il signor Astral. Esatto. Ciao, ciao. ciao. Anche ciao, il canale di Astral, ciao. link in descrizione. Esatto. Seguitemi perché tra poco ci saranno cose belle. Esatto. Grazie. Esatto. E eh, anche... dobbiamo fare qualche pedal, Sì. Andiamo in partita. Wow, wow, wow, Seconda wow. partita! Wow, wow. Eh, no, no. Attento che tra un po' ci vengono in base. No, no faccio... farò una mini barging Perché sì. Ti lascio... dell'oro. Davanti all'ender chest. Ah, ah, ha sì. visto che, che, che... io ho messo l'ender chest. Sì, ho visto, ho visto. Grande, grande. No, ha visto. No, no ha paura. Oppure ha visto quanto sono brutto? Potrebbe essere. No, no, no, no. no. Secondo me è il, la, la prima. Sicuro? Ma hai visto la cosa? L'ho visto il blu? Cioè il verde? Sì. Eh, l'ho visto il verde. No, l'ho buttato in base. Ah? Ma qui. <ride> l'ho mangiato io in base. <ride> Oddio, quante cose c'aveva? Tieni, tieni, tieni. Ma non servono. Cosa? Beh, Stessa ah, cosa. Sì. a ah, zinetti sì. per andare in base no, cioè in base l'oro. Sì. Anzi, per distruggere il letto. Ma? Sei caduto? No. Ma! Ho, ho visto una cosa cadere! Ho salvato il aspetta, verde. Aspetta, aspetta, aspetta! Rompi il letto? No, uh, non ci. No, ho messo il legno. Vai con le mani. Dai, non prendi, no! Permi, no per... Sì, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Ok. Letto di istru... No, aspetta. Oh, cacchio stava il letto. Aspetta, mi nascondo qui. Spawnato. Ti vengo a soccorrere. Shh, no, no, non c'è bisogno. Oh, killato, Ez. È una kill. Al kill. Eh, alla fine non è troppo difficile vincere le Bedwars uh, su, sulle pixel non eh, lo so Perché poi dipende... Forse è pure meglio Forse è pure meglio di, di Coral eh, lo so. no, Cioè Coral è, più... è bello, eh, è bello. I Però pixel sulle pixel I pixel non si batte, eh, non si batte. Cioè co con i nabbi che trovi qui Non li trovi da nessuna parte. No io invece quando Giocavo a le pixel so. C'erano soltanto i pro E basta Attiva. Non esistevano i nabbi a e allora no, ho smesso di giocare su i pixel. Cioè, è proprio quasi per sempre. Non gioco da qualche mese. Minimo. Stai fermo, verde. Oh. Oh, verde. Dove stai il verde? Grande. 9 Nuovi... e... smeraldi! Ah. Vieni qui che andiamo a chiudere le torgi gialli. Ok. Faccio una trappola per sapere se ci arrivano in base o meno. E, e l'armor indio. Okay. Perché l'arma in dia non si scorda mai Allora, questo qua, assolutamente Sì, facciamo così, facciamo questo Uh, non si so sono accorti Non si so sono accorti Vabbè, un attenzio non basta mai, però Sempre tanto eh. Arrivo così due... Oh, due stacche di blocchi no Aspetta Ma te fare una scala fatta bene mai, eh. Proprio Aspetta Sono in due, sono in due Vieni, vieni, cosa uno, lo io. Così. Boom. Killato? Grande. Cerco di rompere le... il medico. Che sì, cazzo. è, è successo? Sì, sì, certo. <ride> Non ho capito. Aspetta, provo a killarlo. In due non ci riesco a killarli. Grande, grande, grande, grande, grande. Ehi, scolla la guardia. Distratti nel mentre il... Sotto, grande, grande. Gigi, Uno la fa in un lato. Aveva un bordello di roba. Tieni, tieni, ti lascio alcune cose. Ok, ok, grazie. Prego, Madonna. prego. Allora, adesso dobbiamo distruggerli per forza tutti. Oddio, quanti siamo ancora? Credevo fossimo pochissimi. Eh, eh. Uh. Dico I rossi, rossi non so. sono... I rossi non sono in base nostra. In base nostra, in base loro. Eh, mo. I rossi non sono in base loro. Non serve che sali così tanto, basta. <ride> allora, andiamo dai rossi. Comunque io non mm -hmm. gioco, No, non ti vedo. Ok. Vedi, adesso arrivano i grigi che ti lanciano fare. Chi sono i grigi? C'è il giallo esasiato lì che guardava all'orizzonte Bello. Allora. L'altro giallo. Cioè, il giallo rosso sta andando lì. Schifo. Schifo buttato per sbaglio. C'è una tienetina loro! Killato. Vai! GG! Grande, grande, grande, uh, Attento! In caso non io! Andare dei grigi loro! No! Mi ha chillato! Credo che oh. riuscire a chillarlo! Eh però. Eh, il blu mi ha chillato. Tieni un attimo di roba. Tieni. Grazie. Io c'è un botto io roba nel Vado un attimo di no, no, diamante. Io non ho nulla. Ti ho dato tutto a te. Allora. Io ti ho dato tutto quello che avevo Posso fare sharpness? Easy. Posso fare la sharp? Easy, easy. La sharp posso la fare. La eh, Dobbiamo andare a killare... I grey, i grey, i grey, i grey. Assolutamente grey. Ok. Allora, uno sta in base. Uno che vedo sta in base. Uno dei grey che vedo sta in base. Ecco oh. Cosa avevo detto? Sono via prima, prima. Ma... Ma sono via tranquillo eh, Guarda, prendiamo Diamanti C'era. La, la cosa bella del mio mouse È che io posso zoomare col mouse Dato che ho 11 tasti What? Ah, oh, fuck sì, 11 tasti C'è il grey che crede di. Gli... Mi puoi dare una fireball? Io devo farmi una gapple, un attimo È una gapple, scusa, intendevo Eh, non c'è abbastanza, aspetta Uh! Stavo zoomando il tizio! Chi è che mi ha arcato? Vieni, vieni vieni vieni vieni, vieni, vieni, vieni. vieni, Grazie. Ti ho rigenerato. Attento, attento. attento. Aspetta. E eh, prendiamo una. Prendiamo prendi due TNT. <ride> Madonna! Mi <non> so far le <ride> pensavo che c'erano le scalette all'ultimo blocco. Io ho una. Anche posso fire poter charge poter. e una. Okay. Aspetta che mi devo fare una TNT. Manca pochissimo, dai. Dai. Dai, Mena. Perché non arriva loro? C'è sono qua che mi volevo killare. Eh, ma... Oh, ci abbiamo fatto. Ma basta! Sto qua ci vuole sempre che si nel il ponte, insomma. E killiamolo. Eh, esatto. Però ti aspettavo. Ma dove sta? È qui? dove sta? Oh, Attento! Oh. No, peccato! Ho beccato. L'ho beccato? aspetto? Uh, no? ah no l'hai le, quasi piccato quasi no. aspetto Siga. ti aspetto sta distruggendo il blocco come se fosse un pro ti aspetto ma non lo Tutti è. tutte le cose eh lo so arrivo eh, eh, l'altro si stia prendendo la parte no eh. arrivo ah, no, Grande, non grande, sono grande. Grande, l'altro occupato quindi se lui non ha una fireball possiamo andare voglio oh, vedere che c'è la fireball un uh, momento mi devo Penso, rigenera, la rigenera rigenera okay. uno se a prendere la fireball credo andiamo andiamo c'è una tiene tiro vai salta non basta mai tanto se prendiamo la non vai mi, vai non vai frega. vai vai vai vai vai vai vai vai un cuore poi ho un cuore. Un cuore, un cuore in mezzo. Sta qua su, sta qua su. Spacca i blocchi come se fossi pro. Eccolo! Eccolo! Aiutami! No! No, ce la TNT! Tiene... Peccato! E eh, okay. eh, lasciami. Eh, aspetta, dividiamo, dividiamo, dividiamo! Guarda io! Sono in base, vai! Bene! Fatto? Sì, non mi vino. Ok. Eeeh. Allora, aspetta. Madonna, ho perso i minerali, ho fatto what the fuck, non ho più l'armore in via Che? Perché non arriva l'oro? Eccolo l'oro finalmente. Vado allora, io a salire per ste scale di merda. Così non serve che piaccia 4 milioni di blocchi. Ecco. Madonna, sono le scale che ti portano al paradiso po queste. Huh? Aspetta, mi sono dimenticato una cosa. Una Fireball no. mi hanno tirato. No. Oh. devo vedere quanto costano le scale. Che ho capito che sono delle, delle armi potentissime. Solo ora? Sì, lo, non le ho mai usate. Ma Però manco io. Costano 4 di Iron Lampa. Proprio ho lei. notato da, da diversi video di altri youtuber che sono potenti. Ma anch'io... Ce l'ho 48, benissimo. Okay. Ma dove, dove li trovi? Sui blocchi? Sì. Se... Eh, sui blocchi, sui blocchi. Io ne prendo 16. Stranamente sì. Io 48. Se vuoi te un paio. No, no, tanto so che, che, che in un futuro. Io faccio così. Oh! Per schippare un po'. What are you? Ah. You are here. You are here. Fireball! <ride> <ride> E eh, avevo detto che morivo. Chissà, ok, blocchi. Ok, come sempre ne prendo di più perché sono pro. Se tu sei la, facendo di un pillard. Merda, taglia, taglia. Ok, prendiamo. Troppo trigger, ci sono in base. Fra, il grigio, il grigio, il grigio, il grigio. Fra, non ti sento, non... Tu che cacchio sei? Non ti sento più neanche. Che cos'è sta mafia? Che neanche ti sento. Io non Sei morto. Neanche io. <ride> Esci rientra dalla bocca. Che cazzo è successo adesso? Cazzo, ti vogliono in base E sono da solo C'è una Fireball e vabbè Mi ha spedito in Giappone Gli è esploso il PC Madonna Sono pure morto, non capisco più niente È tutto È tutto esploso Pure il PC L'ho distrutto tutto, PC tutto. Letto distrutto. E vabbè, deve morire sto qua. Ci ha distrutto il letto. C'è un botto di roba. Mi creo due, un arco magari, non so. Vediamo se riesco a farmi un altro stack di ferro. 62, 63, 64, ok. Faccio due e non golem. E dopo, con tutto storico, faccio due TNT, ehm, questo. facciamo degli infami. Ok. Dove sono questi qua? Questo livello di freccio così forte che, che non si ricorderanno neanche il loro nome. Che cosa hai indicato sopra? Vai! Non è qui in bocca! Cosa c'è uno con le invisibili. Ok, lo vedo. Porto! Oh. Muori! Sono lì! Vai, tira! È ancora vivo! È ancora vivo! Lo cerco di frecciare. Ma sono smirato come lo schifo. Neanche tipo l'arco ti busta, no. L'arco non ti busta niente. Se non lo sai usare. Se sei come me. L'arco non ti busta per niente. Per niente affatto. Però c'ho voglia di usarlo, quindi lo uso. Ok, non c'è nessuno. Di qua neanche. Andiamo un attimo in diamanti. Adesso sto facendo un video da solo. Buongiorno. Signore. Piazza 6 scale, si in piazza delle scale piazza le non mi sarle facciamo protection posso fare anche protection 2 so, ci siamo Madonna grazie tu mi, mi senti dall'alto eh, facciamo non so questo visto che siamo in base e eh, facciamo una trappola questa per sapere se ci arriva in base e ci sono in base tu vai nel vuoto bravo ti voglio bene a che vai nel vuoto ok lui ha lottato tutto lì è un po' camperina questa però cioè, non abbiamo il letto gli acqua non stanno facendo niente letteralmente e eh, non sento non posso parlare co con il signore quindi è ancora più difficile posso fare protection 3 no costa 8 quindi servono 2 ah, 2 dio lo vedo mm. Uh, no aspetta diciamo ok uh, azzurro da centro azzurro da centro l'azzurro dal centro bastiano muori lagga bravo grazie sei sì, sì, sei OP bastiano, bastiano contrario Buongiorno, signore, devo appoggiare un attimo questo, vediamo con questo qua si posso fare qualcosa, bah, non mi ispira niente, ok, Sto arrivando gay, grey, grande, gg, Fame. Gigi Lazor si è rifonnesso. siamo solo noi e i grigi. I grigi sono là. Che li vedo altamente bene. Cosa pensi di fare? Cosa pensi di fare? Ho detto co Oh! Magari Kaur. Cosa pensi di fare? Mirando Magari Lo si vede Però non so come beccarlo No È lì dietro basta, hai rotto le palle di bardarti lì ma, mu ma muori ma quando rompi le balle rompi le balle grande che fiume di killore metti lato la fireball, ok sono so, ancora vivo quasi tutta la vita, però non voglio che polare quanto vi do? Non lo so. Ok, lui ha già le apple A me servono. E anche un po' di frecce. Grigi, grigi, grigi, grigi. Iron Golem, andate. Andate, Iron Golem. Ti fa in voi. Iron Golem. Ho fatto tutto io, ma dettagli. Iron Golem, fate schifo. Ok. Oh, per un attimo avevo pensato che era caduto lui in vuoto. Ho fatto oh no è caduto il vuoto <ride> male se cadeva se cadeva nel vuoto eravamo leggermente fregati però a me serve oro oro mi serve ritorniamo in altra base Fra Sottolineiamo il nostro base? Eh, ok, sì, no, ok. Vai. Faccio così, così, Mi ha prende il buco non ci muore. Faccio così Non può neanche prendere il buco. Ok, loro pensano che siamo ancora là. Ma noi non siamo ancora là Noi siamo ritornati in maio nostro Abbiamo pure eh, rigenerazione Però eh, Faccio solo lo spawner Questo qua secondo Così almeno Se con gli altri ci arrivano dalla nostra base Non ci fregano Gli smeraldi Cosa è successo? Perché sono da solo? Perché è uscito? Ho la paura io adesso perché è uscito no l'hanno disconnesso perché è stato troppo fermo no sa che cosa qua la perdo io Bad destroyer yes yes ok nessuno dei due nessuno nessun ti mai letti bene così noi eh, andiamo un attimo al centro. Yeah. Mister Box e la apriamo Environment Box Opening oh. Summer Box Cosa? Legendary Social Player Tweet Easy Open, oh, vai Cosa trovo? Common Beat Easy Astron, vieni, ti richiamo. Compari... Turo duro! Turo duro! na duro! Turo no! Cringe! Ah, sì, credo sia il richiamo di Astro le ha funzionato e io vi devo salutare, però prima, esatto. però prima vi dico di entrare nel discord fare... perché a, a 20 iscritti ci sarà un giveaway esatto. di, di un tot di soldi. Qua si parla di Sky, eh, scale. Quindi eh. Vi continuo, vi continuo di entrare e ci vediamo. Forse dopo? Sì, domani. Forse dopo domani. Arrivederci. <susurra> <susurra> <susurra>